ciao allora oggi vi voglio parlare di questa crema della bottega verde è questa che io ho in mini taglia avete visto il video dove ho preso le mini taglie che è da 20 ml ma ho segnato il prezzo del prezzo pieno intanto vi dico di cosa parlo si tratta della crema moringa defense crema gel viso detox illuminante anti rughe allora è questa qui ve la faccio vedere ma vi dico il prezzo che 50 ml prezzo pieno viene 37,99 euro ma me lo sono segnata, è in promozione adesso a 19,99 e vi consiglio di guardare sempre le promozioni periodiche sia quelle online sia quelle in negozio oppure arrivano a casa le cartoline perché davvero ci sono delle promozioni fantastiche e si trovano i prodotti scontati allora la crema dice di essere intanto leggendo ed è con olio di moringa e pelle da mista a grassa io vi ricordo che con la pelle mista tendente al grasso e, e basta dice di stendere la crema con papastrelli con movimenti delicati dal basso del viso verso l'alto e dal centro verso i lati mi sembra quelli del sapete dell uscite delle vergini. Ok, questo metodo di applicazione combinato all'utilizzo della crema aiuta a mantenere la pelle nel suo stato ottimale ah, abbiamo imparato una cosa nuova se non sapevamo quindi dal basso all'alto perché tiriamo su e dal centro ai lati perché comunque la distendiamo sto pensando come la metto sì, sì, dal centro effettivamente massaggiandola dal centro ai lati va bene, andiamo avanti allora la crema ve la mostro è questa qui e cosa dirvi, intanto che sapete con la pelle mista tendente a grassa eh, utilizzo questa crema alla sera perché di giorno sapete ormai che utilizzo solamente il siero comunque ha una texture che è in gel, proprio adatta alla pelle grassa quindi uh, texture in gel che si stende molto facilmente e assorbe immediatamente durante il giorno non trovo la pelle... Mm. e ovviamente è arrivato un corriere un ok, momento. allora, pacco ritirato e mi chiedo, quando gli registro i video perché se li faccio presto ci sono corrieri a manetta che arrivano ed è corriere, postino altri dei corrieri, anche nel pomeriggio ci sono i corrieri quindi sarà un continuo stacca e attacca al allora, pomeriggio tardi, in teoria, non passano più i corrieri anche se uno è venuto non so perché ma mi sono trovata un corriere alle 8 di sera Ha detto che è proprio normale arrivare a quell'ora non lo so effettivamente trova sempre qualcuno a casa, eh? effettivamente, forse per l'azienda è un po' scomodo, ma perché ed è in casa, è un orario che... Vabbè, comunque, dilagando sui corrieri, la sera, se li faccio sul tardi, e quando imbrunisce c'è la gente che comunque passeggia per la via perché è panoramica, e ci sono tutti i cani del circondario che abbaiano, e quindi no, anche se è tutto chiuso, quando faccio i video non lo so comunque torniamo alla nostra crema della moringa allora vi ho detto dovrei guardare il video che ho registrato non mi ricordo più cosa vi ho detto ehm, ha una texture in gel leggera che assorbe immediatamente quindi adatta per la pelle mista e grassa di giorno non tende a lucidarla più di tanto però come base make up con la pelle grassa eh, non tiene niente è inutile però l'ho provata i giorni che non mi toccavo, o mi toccavo davvero poco di giorno, quindi solo correttore ed è cipria ed effettivamente non mi lucido più velocemente, però mi piace di più applicata la sera perché anche in estate è stata perfetta non mi sono mai svegliata con la pelle unta ed ho con la pelle appiccicosa, anche se io non ho mai dormito con il clima, non ho, il clima ho il clima ma non funziona, quindi non ho il clima quindi questa davvero valida, oltretutto devo dire che l'effetto illuminante, detox illuminante eh, non l'ho visto, non esageriamo, però comunque sia è una crema valida per il giorno o per la sera, tanto non contiene SPF ed è, è bella fresca, la texture castro immediatamente, cos'altro dire? Che potrei dirvi la profumazione? Fresca. Mm, non so definirvela fresca mi ricorda qualcosa di fresco e quindi ci sta allora eh, la pelle comunque me l'ho sempre trovata bella idratata bella riparata anzi la applicavo anche dopo che facevo le maschere purificanti soprattutto quelle al carbone o all'argilla e davvero sentivo la differenza perché prima la pelle tirava e dopo la sentivo bella idratata quindi davvero potere idratante buono ehm, non mi ricordo se vi devo dire qualcos'altro di particolare interesse, ma mi sono scritto tutto, direi di no. Niente, mi, mi, è, mi è piaciuta è una crema idratante per la pelle mista, che io sicuramente vi consiglio e che guardando le promozioni periodiche, perché le cartoline di Bottega Verde arrivano e è, è inutile, è sempre una strage. Ma davvero mi è piaciuta e quindi ve la consiglio. Ve l'ho fatta vedere, ve la faccio vedere per sicurezza. Nip. Fuoco sì, perché sto guardando dallo schermino, ma direi di sì. Allora, direi che con questa breve recensione vi ho detto tutto quello che c'era da sapere su questa crema. Fatemi sapere se l'avete provata e come si siete trovate. Io, come sempre, spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla ciao. prossima, ehi, hey, sono qui, ciao.